Allora, la mozione che andiamo a votare adesso, in realtà, a parte il fatto che diciamo, però, mh, apprezziamo la buona fede del, del, per cui insomma, si tratta l'argomento e anche quanto esposto dalla consigliera Mussolini, mh, fa un po' eh, di confusione tra occupazioni, ERP e eh, interventi, competenze. Eh, questo. Insomma, per premettere che bisogna chiarire un pochino alcuni aspetti. Tra l'altro, non chiede esattamente un censimento, non, non, non richiede di effettuare un censimento, ma chiede di comunicare i dati del censimento. È una cosa sostanzialmente diversa, cioè impegna a fare completamente un'altra cosa. Allora, Premesso che appunto non stiamo parlando di case popolari e quindi di edilizia residenziale pubblica in questo caso, ma di immobili occupati abusivamente, tra l'altro inserendo anche quelli privati. Il Comune di Roma non ha competenze in questo senso, è la prefettura che ha i dati e poi anche diciamo, per ragioni di sicurezza a volte non vengono forniti. Eh, sono stati forniti appunto eh, al prefetto Tronca inseriti all'interno di una delibera e quello è il dato diciamo eh, essenziale da cui tutti diciamo, poi nelle discussioni e nell'affrontare il tema eh, partiamo un altro aspetto invece dell'impegna riguarda il censimento delle persone che occupano abusivamente e anche questo è un dato diciamo, da, come diciamo richiesto eh, un po' diciamo, eh, difficile da mettere in pratica. Questo intanto per la difficoltà di entrare a censire negli immobili e poi per, la grande, eh, per i cambiamenti, per la mobilità che questo dato ha nella realtà. Nel senso che censire mh, con molto anticipo degli immobili che poi vengono sgomberati diciamo, non si sa quando, perché la competenza tra l'altro non è di Roma Capitale, come nel caso anche citato, dalla consigliera Mussolini lo sgombero citato non è partito da Roma Capitale quindi è chiaro che ci deve essere una sinergia però andare a censire laddove non sono previsti no, degli sgomberi eh, in, in un tempo relativamente breve successivo al censimento laddove si riesca ad entrare perché spesso appunto è difficile entrare per censire ma laddove ci si riesca se non lo si fa molto, eh, in tempi molto ravvicinati eh, allo sgombero mh, eh, e, e anche questo non è garanzia di avere un censimento perché poi nel momento dello sgombero magari si trovano persone completamente differenti rispetto a quelle censite, nell'ultimo è successo di trovare molti più minori eh, durante lo sgombero piuttosto che eh, col censimento fatto dalla polizia e poi anche dal comune di Roma. Quindi diciamo che su questo tema è sicuramente un tema all'attenzione della maggioranza, su cui fra l'altro gli ultimi eventi hanno posto ancora maggiore attenzione ma noi eh, indipendentemente dagli eventi dobbiamo costruire, eh, costruire un'azione programmatica per fare questo chiaramente il comune non può essere solo proprio perché per alcuni aspetti non è propria competenza questo si deve costruire quindi un percorso con più attori competenti che stiamo pensando, che eh, stiamo studiando noi consiglieri competenti come commissioni competenti e gli assessori di riferimento quindi noi ci asterremo nel, eh, in questa, eh, nella votazione in quanto appunto, diciamo, comunicare dei dati che eh, in parte non possono essere previsti non possono essere, però chiaramente anche la volontà politica di ehm, cercare di avere un controllo per quanto possibile eh, per quanto di competenza ma appunto in sinergia con altri soggetti attori eh, anche diciamo più coinvolti nel merito rispetto a Roma Capitale è chiaro che è intenzione eh, di questa maggioranza grazie